Siamo molto pronti ad accettare l'abbondanza dove possiamo prevederla, dove riusciamo a raccontarci una storia di come è arrivata fino a noi, a fare un percorso mentale che in un qualche modo giustifichi il fatto che stiamo ricevendo qualcosa. È secondario che questo qualcosa sia bello o brutto. Verrebbe da pensare che ci è più facile accettare le cose belle, immotivate, ma in realtà se, se ci fermiamo anche solo due secondi in più ci accorgiamo che non è affatto così. A qualcuno di più a qualcuno di meno sarà capitato tante volte nella vita di semplicemente dirsi anche senza manifestarlo fuori questa cosa non me la merito, per me è troppo, non sono all'altezza, sarebbe meglio darla a qualcun altro questa gioia per me è troppo grande, è ingiustificata. E figuriamoci ancora di più per le cose brutte. Allora, l'abbondanza di quello che ci arriva è solo la mente che ha bisogno di giustificarla. Vi faccio un esempio banalissimo. Questa mattina mi sono alzata e c'era un nebbione fuori dalla finestra, terrificante. Non si vedeva la strada di fronte. Poi ora mentre stiamo facendo la ginnastica, anzi prima di fare la ginnastica, esce il sole. Si vedono proprio i raggi, cambia la luminosità, cambia l'atmosfera fuori dalla finestra nel mentre che stiamo parlando. È chiaro che non è assolutamente legata a me questa cosa, non sono stata io con le mie azioni a far spuntare il sole e a diradare la nebbia però la accolgo, mi fa felice, non mi domando ma potrò accettarla, non... mi spetta, non mi spetta, è giusto, è sbagliato, è troppo, è poco, è un qualcosa su cui non ho il controllo che però mi rende molto felice e ne posso godere. Ecco in presenza di fenomeni naturali forse ci rendiamo più conto che alzo le mani, non ho nessun controllo, posso goderne, posso affidarmi alla bellezza della natura senza bisogno di doverla giustificare, è talmente più grande, più antica, più globale di me che non ho bisogno d'avere una giustificazione per la mente. Per tutte le altre cose della giornata in realtà anche quelle belle che potremmo incontrare abbiamo bisogno come di spiegarci da dove vengono, di farci molte domande, di filtrare quello che può davvero renderci felice e quello che invece non lo so accettare, non è proprio come lo vorrei, non è proprio sotto il mio controllo, arriva adesso ma sarebbe meglio in un altro momento. E poi c'è questa carta, Che apre con questi colori, con le sue proporzioni, apre uno scorcio di leggerezza. Si sta in altalena e in realtà si ha ben poco controllo di quello che ci accade. Possiamo decidere se goderci i piccoli momenti della giornata ingiustificati di felicità oppure no. Sono momenti fugaci, un momento così come quello disegnato in questa carta qui. O te lo godi e cogli la magia nel mentre in cui accade, oppure un secondo dopo la rondine se n'è andata, l'altalena si è spostata, le nuvole non sono più così. Prendere o lasciare. Potremmo farci caso oggi nella giornata, nelle cose che ci succedono, prendere o lasciare? Decido di essere felice senza comprendere? Decido di godermelo anche senza avere il controllo? Decido di vedere cosa può accadere? Oppure no? Non sempre bisogna rispondere sì, è una scelta liberissima. Le energie che abbiamo non sono infinite, quindi non si può dire sì a tutto. Alcuni però, forse, abbiamo risorse per poterli gustare, almeno per accorgerci che possiamo scegliere. Succedono anche durante la ginnastica questi momenti. Mentre ci muoviamo, e facciamo gli esercizi di oggi, possiamo proprio ascoltare quei piccoli istanti di felicità che si si aprono velocissimi come dei piccoli passaggi e poi subito si richiudono. Alzo la musica, accendo il microfono e ci muoviamo. si senta bene si parte. mi metto in piedi sento bene i piedi per terra iniziamo con lo stretching dei meridiani aria, lascio che le spalle diventino più basse e poi espirando fino a dove oggi mi fa bene entro nella posizione di stretching, polmone e intestino grasso. girando ritorno cambio l'intreccio dei pollici dietro la schiena e ripeto Inspirando ritorno, stomaco, milza e pancreo. mi lascio aiutare dal benessere del corpo, dai suoi equilibri, dalla musica. La posizione Ispirando, ritorno. dei piedi a contatto, vicino o lontane dal corpo, quanto oggi riesco, inspiro, mi arrotondo dal basso fino a portare i gomiti verso il terreno, il mento in direzione dell'esterno, le spalle basse, il collo lungo. Respirazione, droghero da schiena e ritorno. Stendo le gambe davanti a me, le punte dei piedi guardano il soffitto. Prendo aria nella pancia e poi porto l'ombelico verso i piedi, peni e vescica. Virando ritorno, maestro del cuore e triplice focolare. Cambio gli intrecci e ripeto, sento bene il mio corpo, la fisicità. mi radico bene a terra cittifellea e fegato apro bene lo spazio nel fianco e da terra respiro poi espiro Torna al centro, ripeto dall'altro lato. Ed espirando, ritorno ora apro alla filatura cavità di <SILENCIO> Seguo i movimenti geometrici. Grazie per aver seguito, ci vediamo domani mattina alle 9. Buona giornata, ciao!